ti che la sincerità e poi si comprende il sogno colare attorno e guarderai il sole che sorge laggiù quei ricordi quei odi